Senta, io, io devo fare una denuncia. Mm. Devo fare una denuncia, è urgente. Sono impegnata. A, a chi posso chiedere? Devo fare una denuncia. C'è la collega di là. Dove? In fondo, a destra. Vado da solo? Vado, vado. Scusi, sono qui per la denuncia. Buongiorno. Buongiorno. Eh, dove mi siedo, scusi? C'è solo una sedia. Sì, giù, in effetti. Senta, ma quanto bisogna aspettare? Io ho un po' fredda. Calma. Ho capito, calma, ma quando arriva il commissario? Ah, vuole dire la commissaria. Stavate parlando di me? Iniziamo bene la giornata, eh? Dunque, lei è qui per denunciare un'aggressione? Sì, sì, commissario. Eh, la vedo un po' agitato. Le faccio preparare una tazza di tè, una tisana? No, no, no, grazie, niente. Come vuole. Iniziamo. Iniziamo. L'aggressione è avvenuta ieri sera, giusto? Sì. A che ora? Non, non mi ricordo, saranno state le 10. Sì, le 10 più o meno. Non riesci ad essere un po' più preciso? Eh, mica posso scrivere le 10 più o meno? Eh. Sì, che, che, che non ricordo precisamente. Mm. È accaduto ieri sera come mai viene a denunciare il fatto solo ora? Beh, vedete, ero sotto shock. Certo, certo. Saprebbe descrivere la persona che l'ha credita. Sì, posso provarci. Beh, era alto più o meno. più, più o meno 1,80m. Sì, un metro e ottanta arriva i capelli scuri, i capelli scuri, poi mi ha fermato ha preso una pistola e me l'ha puntata alla tempia. Lei era vestito così? Come? Dico, al momento dell'aggressione portava quegli abiti? Sì, perché? C'entra perché lei, vestito così, attira l'attenzione. come se urlasse, sono qui, aggreditemi. Cosa? Lei, vestito così, invoglia, capisce? Provoca. No, forse non ho capito che cosa intende dire. Certe volte mi viene il dubbio che vi piaccia farvi aggredire. Guardi lì, guardi. Quelle sono tutte denunce di aggressione, come la sua. Che neanche l'ora si ricorda per quanto era eccitato. Sconvolto. Sconvolto, certo, certo, sconvolto. Comunque, tranquilli, la facciamo la denuncia, eh, per carità. Perché mi fissa? Perché? È perché mi sembra tutto assurdo. Calma, eh. È turbato? In effetti sì. Sì, sono molto turbato, molto turbato. Mm. Eh, cerchi di respirare. Eh. Bravo così. Scusi, ma guardi, una denuncia è una cosa molto seria. Lei così rischia di rovinare la vita alla persona che probabilmente l'ha aggredita. Probabilmente? Eh, probabilmente. Finché non ci sono prove. Ma non è che per caso avete avuto un piccolo litigio e poi fate pace. Ci vuole pensare un po' su. Ma lei è pazza? Non di dico siete pazze, ma che sta dicendo? Calma! Aveva bevuto? Cosa? Bene, se prima dell'aggressione aveva bevuto, avrebbe potuto inviare alla persona che l'ha aggredita dei segnali equivoci. Lei beve, esce con quel vestito succinto, e poi si lamenta se la aggrediscono sul bagno. L'ha puntato la pistola alla tempia. E lei ha subito ceduto? Scusa, ma lei cosa avrebbe fatto? Ah, io non avrei bevuto. No. Ma non l'ho bevuto. Non ha urlato? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, ho urlato. Ma e le capita spesso di subire queste aggressioni? Capita spesso. Ma voi. No, vabbè voi non state bene, ma siete pazzi. Ma... Guardi, lasciate stare. Veramente lasciate stare. Vado in un altro commissariato. Scusi, caro, ma come facciamo noi a sapere che lei non ha goduto nell'essere aggredita? Io non ho urlato. Io non ho urlato perché avevo una pistola alla tempia, l'avete capito? No, non ho urlato, eh, avevo paura! Avevo capito che avesse urlato. Ha eh, detto così. Eh, no. No? C cioè sì? Sì o no? Io non, non lo so più, non, non lo so più, non lo so più. Basta, io glielo devo dire. Lei risulterà in parte responsabile di quanto accaduto. Da chi? Io? Io? Io responsabile? Sì, questa è la denuncia. Deve solo firmare. Non so. Non so se ha urlato. Sì, no, non lo so più. Succinto. Succinto. Voi due non state bene, voi due siete pazze. Voi due siete pazze. Facciamo una cosa, non fate niente più. Basta, basta. Non firmo niente, non voglio niente. Anzi, denuncio domani. Denuncio domani forse, forse. Nel momento in cui chiediamo a una vittima spiegazioni circa la violenza subita, invece di prestarle assistenza, stiamo praticando victim blaming. Stiamo cioè facendo ricadere sulla vittima la responsabilità, anche solo parziale, della violenza che ha subito, invece di guardare al reale responsabile. Denuncia, fai luce sulla violenza.